Ho un dubbio. Ci vuoi dire qualcosa? Sì. Wow. Bentornati ragazzi su questo nuovo video. Prima cosa se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale Cliccate la campanella, importantissimo, per dalla prossima settimana, visto che in tanti me l'avete chiesto, inizierò a pubblicare due video alla settimana, uno al venerdì alle ore 21 e un altro sarà un video a sorpresa, quindi non saprete l'ora e né il giorno, può essere un lunedì, un martedì, un mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, boh, chi lo sa? L'unico modo per poterlo sapere è cliccare sulla campanella. Iscrivetevi alla pagina Facebook, iscrivetevi alla pagina Instagram, Troverete il link in descrizione. E iscrivetevi alla pagina Twitter. Ci abbiamo anche Twitter. Detto questo, partiamo. Siamo di nuovo qui con la tavola Ouija. In molti credono che la tavola Ouija non funzioni. Sia fake. Sia fake. Chi crede, chi pensa che è il movimento stesso del dito, quei micro-movimenti che noi facciamo eh, volontariamente, eh, siano poi causa di trazione del movimento e quindi che ti porti poi a, a muovere questa planchette. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di fare la tavola Ouija, chiedere se c'è qualcuno dall'altra parte ovviamente che sia disposto a prestarsi per questi esperimenti che andremo a fare. E ora, ora vi spiego che cosa. Abbiamo deciso di mh, aprire un libro, ovviamente noi non guarderemo la pagina, ok? E chiedere alla tavola Ouija che pagina, se, eh, a che pagina ho aperto il libro, un altro esperimento è, abbiamo qui dei bicchieri dentro c'è eh, la pasta io e Ale prenderemo a caso un pugnetto di pasta e metteremo dentro lo stesso bicchiere e chiederemo alla tavola Ouija quanta pasta c'è nel bicchiere un altro esperimento che possiamo fare può essere quello di le domande chiudere gli occhi, Ale nel frattempo filmerà col cellulare sulla tavola e vedere se la planchette si muove e soprattutto se ha un senso ciò che andrà a scrivere. Per renderla più difficile, quindi per rendere la tavola Ouija ancora più attendibile, avevo pensato di rifare un video sulla tavola Ouija, però di coinvolgervi, nel senso, se avete delle domande da fare eh, che noi potremmo porre alla tavola Ouija nel prossimo video, fatecele. Quindi scrivetelo qui sotto nel video, nei commenti. Fate una domanda, deve essere una cosa vostra personale di cui... Sapete ovviamente la risposta mentre noi siamo all'oscuro di tutto. Allora incominceremo sempre con le domande generiche. Quindi se c'è qualcuno, eh, chi sei? Se ci dà il nome bene, se non ce lo dà fa niente, andremo avanti e poi incominceremo con gli esperimenti. Vai, cominciamo. C'è qualcuno? C'è qualcuno che farebbe piacere parlare con noi? Sì, però ho dimenticato una cosa, di accendere il K2 perché comunque... Posso chiederti il nome? Sì. Come ti chiami? Di Diff, giusto? Sì Diff, quanti anni hai? Okay, giusto? sì diff potremmo fare un gioco insieme ti andrebbe? sì allora adesso incominciamo a fare delle domande ad occhi chiusi ovviamente sappiamo la risposta io e Ale però Facciamo questo esperimento ad occhi chiusi. Ale filmerà sulla tavola quello che uscirà fuori e vedremo cosa ci risponde. Vai! Chiusi. Diff, vuoi dirmi quanti anni ho io? Non si muove. Non si muove. Conosci la mia età? Muoviti, li ho chiusi ancora. Anche eh. li ho chiusi. Mi sa che è io apro gli occhi. Ho toccato il K2. Ok. Anche aperto, eh. Ok. Ma dove è andata? Mm. Non è andata però, penso... Chiudo. Quanti anni ho io? È cosa, è eh, cosa, cosa ha scritto? Guardo Sì 4. Ha scritto quattro Chiediamo a Tata E poi proviamo con gli altri testi Chiedi okay. lo tu allora Chiedi gli Anch'io quanti anni ho io? e non si ferma neanche sulla G non è preciso quando no. abbiamo gli occhi chiusi esatto, però sento il movimento della plancetta che sento spingere allora, con gli occhi chiusi comunque si muove, si muove. Si muove. sul nero so, verso, verso il sì, sì ma non, non senza centrarlo esatto e sul nero tra la seconda uh, riga delle lettere e i numeri. E facciamo le stesse domande con gli occhi aperti e vediamo cosa succede. Diff. Sai dirmi la mia età? Sì. 3 6 giusto quanti anni ho io 4 1 facciamo un esperimento del libro Ale aprirà il libro a caso Iniza guardare, senza guardare. Aspetta che guardo. Guardare. Aspetta che, che guardo. Mettilo sotto sopra. Ok. Bif! Mi dici a che pagina Alessandro ha aperto il libro? Il numero della pagina. Tre, cinque, Lui dice la pagina trentacinque. E ha sbagliato perché la pagina è la pagina numero settantanove o, 78. o 78. Vedi? allora qua mettiamo il bicchiere dove metteremo dentro la pasta ok noi prendiamo la manciata da qua chiudi gli occhi Vado io? Sì. Mm. vai chiudi gli occhi e prendi la manciata presi ok? mettiti dentro il bicchiere okay. ora faccio io Diff. Puoi dirmi il numero della pasta che c'è dentro al bicchiere? Sì. Quanti sono? E S F, F C'è qualcuno con te che vorrebbe parlare con noi ed è in grado di risponderci? Sì. Come si chiama? Sei ancora Diff? No. Io non vedo il K2, mi dà un fastidio sta cosa. No. Chi sei? Di... U S R R allora, io penso al numero da uno okay. a zero mm. ok e vediamo se lo indovina ok, okay. l'ho fai tu ok il okay. okay. numero ho pensato allo zero sul 7 però è andato di là perché sapevo che era di allo 0. va provo io aspetta provo io eh vai il numero pensato Non tu hai guardato la tavola? No? Non okay. Io ho pensato al numero 1. Non si trova mai. Poi Ho apri gli occhi passo... ma è pazzesca sta cosa. Ho fatto il giro largo. È sceso. 3, il fatto. tre e Però... Ha mantenuto la posizione, nel senso che è andato verso a... la parte là. del nostro. Ho in dubbio. E? U s'aventa, E? S? Pubes. Però in un momento in cui non stavamo pensando a niente, non ci aspettavamo nulla, ne abbiamo chiesto nulla… Perché hai scritto Pubes? Non come si Q R S. Ci dici il tuo vero nome, per favore? una veloce adesso. Mamma mia. U? T? Sta scaricando la batteria. S? QTS. Ci vuoi dire qualcosa? Wow. Sì.